Questa presentazione è trasmessa grazie agli amici del Ministero di Amazing Facts. Lo scopo di questa breve avventura che avete in questa vita è di determinare l'eternità. E molte persone sono desiderose e pronte a sacrificare l'eternità per godere dei piaceri temporanei di questa vita. Benvenuti nuovamente a un altro seminario sulle pietre miliari della profezia. Questa sera studieremo un argomento che trovate nelle profezie della Bibbia e che riguarda il Regno dei Cieli. Nello specifico, la lezione di stasera è intitolata Il Regno Meraviglioso e si basa sulla storia che trovate nelle vostre Bibbie sull'esperienza di Re Salomone. Quando guardate la storia di Israele, Noterete che ha degli alti e bassi, ma se prendeste un punto della storia di Israele al suo massimo splendore, corrisponderà al regno di Re Salomone, in particolare con l'arrivo della regina di Sheba, perché ci racconta dell'obiettivo che Dio aveva per il suo popolo. Ci dice, voglio che siate una nazione di re e sacerdoti. Voglio che tutte le persone vengano da voi e sappiano di me. Il Tempio era già stato costruito, tutto era nuovo di zecca. Salomone aveva già costruito la sua casa, c'era grande ricchezza e prosperità, la pace regnava ai confini e a quel tempo la regina di Sheba aveva sentito parlare della saggezza di Salomone. Veniva da un paese molto ricco, da qualche parte vicino all'Arabia Saudita, con una grande carovana. Portò animali, doni e altri tesori a Salomone e tutto ciò che chiedeva era... Voglio farti delle domande, perché per lei la cosa più importante erano la verità e la saggezza. Voleva soltanto vedere chi era il Dio che Salomone venerava. Avete mai sentito l'espressione «ho avuto un'esperienza mozzafiato»? Viene dalla regina di Sheba. Dopo aver visto la casa di Salomone e il Tempio di Dio, gli alloggi dei suoi servi, le vesti e la ricchezza del regno, e dopo aver sentito le risposte a tutte le sue domande, la Bibbia dice che rimase senza fiato. Era fuori di sé dalla meraviglia. Fu una visione mozzafiato. Disse, non mi era stato riferito nemmeno la metà della tua sapienza e della tua prosperità. Quindi in questa storia diciamo che abbiamo un'allegoria del regno glorioso e meraviglioso che Dio sta preparando per noi. Voglio che ascoltiate la lezione di stasera. Ricorrete alla fede e pensate in grande, non solo al presente. La Bibbia ha tanto da dire sul cielo ed è molto reale. Diamo uno sguardo ad alcuni versetti. Domanda numero uno della nostra lezione. Cosa promise Gesù al suo popolo? Cosa promise Gesù al suo popolo? In Giovanni 14, versetto 2, dice Nella casa del Padre mio, ripetete con me, ci sono molte dimore. Io vado a prepararvi un posto. E dice, quando vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me. In Ebrei 11, versetto 16, la Bibbia dice, perché ha preparato loro cosa? Una città. Beh, quando penso a una città, di solito, non penso cose positive. Sapete Perché? La gente lotta con il peccato e l'egoismo e dovunque si concentrano le persone si concentrano anche i problemi. E dove troviamo il problema delle gang? Non tanto fuori dalle fattorie, quanto nelle città dove c'è una concentrazione di persone. La città e il cielo saranno differenti perché non ci sarà il problema del peccato, non ci sarà egoismo. Invece di essere una concentrazione di persone egoiste, sarà una concentrazione di persone amorevoli. Sarà qualcosa di meraviglioso. Quindi ho dovuto rivedere la mia idea di città quando ho letto che Dio ne stava preparando una per noi, perché avevo un'idea del tutto opposta riguardo a essa. Apocalisse 21, versetto 2. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo. Ecco una foto dell'antica Gerusalemme. Sapete, la città che probabilmente ha conosciuto più conflitti ed è stata distrutta e ricostruita più volte di ogni altra città nel mondo è chiamata Città della Pace. E' proprio ciò che significa Gerusalemme. Ieru, città, shalom, pace. Ieru, shalom. Città della pace. È menzionata per la prima volta nella Bibbia quando il re, il primo re di Gerusalemme, non è David, Saul o Salomone, ma qualcuno di nome Melchisedec, che il Nuovo Testamento ci dice essere un modello di Cristo. Era un re di giustizia, portò pane e vino per Abramo. Gesù è il nostro Dio di giustizia, era chiamato il sacerdote del Dio Altissimo. Gesù è il nostro re, è il nostro sacerdote, è il nostro re di giustizia. Ci porta il pane e il vino nell'ultima cena. E Melchisedec era il re di un posto chiamato Salem, o Pace. Probabilmente era pacifico all'epoca, ma una volta che iniziarono a costruire la città c'erano molte... Se camminate per la vecchia Gerusalemme oggi, potete vedere i fori dei proiettili nei muri, negli edifici. Sono ancora lì, non sono stati riparati. Solo un piccolo frammento, un buco, segni delle guerre che sono state combattute. Ma non è la vecchia Gerusalemme che verrà dal cielo. Qualcuno dice, oh Doug, come puoi prenderlo sul serio? È un castello in aria. Queste storie sul paradiso, voi cristiani avete bisogno... È solo una scusa per la vostra debolezza. Dovete vivere il presente. Ma poi con le stesse persone non hanno problemi a credere che l'uomo possa creare una città nello spazio. Non è strano? Qualcuno ora dubita che possiamo costruire almeno una piccola città nello spazio? Non è ciò che abbiamo con la nostra stazione spaziale internazionale? Quindi, il mondo ride quando parliamo del cielo, ma sapete, Dio lo prende seriamente. Dio non batte ciglio quando parla del cielo. Dice che è reale. Quindi quando dice, porterò questa città che scende dal cielo, queste dimore, la gente guarda Star Trek e pensa potrebbe essere vero. Tutti quei fan che ci credono. Ma lo dice Dio e quindi... Mm, non sono sicuro che Dio possa farlo. Hollywood può, ma non sono sicuro di Dio. Io penso che possa. Cos'altro sappiamo della città santa? Vedremo numerosi dettagli che ci raccontano del cielo e di cosa accadrà lì. Apocalisse 21, versetto 10 e versetto 12 dice La santa Gerusalemme che scendeva dal cielo da presso Dio aveva un grande alto muro. Con cosa? Con 12 porte. 12 è un numero perfetto matematicamente, proprio per le costruzioni. Perché un piede è suddiviso in 12 pollici? Perché è uno dei numeri più facilmente e perfettamente divisibili. 12 è divisibile per 1, 2, 3, 4, 6 e Dio nel costruire la città ha usato un'aritmetica perfetta. 12 è il numero che rappresenta la Chiesa. Ci sono un sacco di numeri insoliti. Quante sono le tribù di Israele? 12. Quanti apostoli? Dodici. E la Bibbia ci dice che la nuova Gerusalemme ha dodici fondamenti, dodici porte. E sapete di cosa dice che sono fatte le porte? Avete mai sentito l'espressione cancelli perlati? Non significa che sono intarsiati in madreperla, la Bibbia dice che ciascuna porta è una perla. Ora, quando guardate le dimensioni della città, se un muro è lungo 603 km e dice che le mura sono di 144 cubiti ed erano spesse più di 60 metri, non è certo quanto siano alte. C'è un versetto che dice: La sua lunghezza, larghezza e altezza sono uguali. Una delle porte avrebbe dovuto essere piuttosto grande. Avrebbe dovuto essere una perla bella grande. Starete dicendo, pastore Doug, non riesco a immaginarmelo. Non vi preoccupate, la Bibbia dice che non potete immaginare le cose che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Quando affrontando lo studio penserete è inverosimile, non riesco a immaginarlo. È esattamente ciò che Gesù ha detto, non potete nemmeno immaginarlo. E se la perla è così grande, pensate a quanto devono essere grandi le ostre che è in cielo. Ok? E in Apocalisse 21, 21 leggete... E la piazza della città era di oro puro. Ho sentito che quell'oro si era... Se avessero potuto fare l'oro assolutamente puro, sarebbe stato trasparente. Il colore dell'oro è dato dal livello di impurità. E 14 carati circa è l'oro più puro che possiamo ottenere. Ma abbiamo 22 carati e varie forme di oro. Ma Giovanni qui ci dice che quest'oro... Se è trasparente, è la forma più pura di oro in cielo. Cosa dice la Bibbia riguardo all'approvvigionamento di cibo e acqua nella città? Mi entusiasma fare questo studio. Apocalisse 22, versetto 1 dice Poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita. Ogni forma di vita ha bisogno di acqua. Animali, piante, funghi, insetti, tutti. Non c'è vita. I batteri non possono vivere senza acqua. E in questo mondo, la fonte di ogni vita sarà quest'acqua. Gesù ha detto, io sono l'acqua di vita. E prima dobbiamo accettare questo nelle nostre vite. Ma dal trono di Dio scorre questo fiume. Ora, io ho visto il Nilo, il rio delle Amazzoni, il Mississippi e altri tra i maggiori fiumi del mondo. Sapete, il rio delle Amazzoni alla foce è largo 80 o 160 km dove si congiunge con l'Oceano Atlantico. Quanto pensate che sia grande questo fiume? Quando pensate al fiume che irriga l'intero pianeta, il fiume principale che fornisce l'acqua al pianeta, fareste meglio a pensare in grande. Sarà enorme. Inoltre, dall'altra parte, Apocalisse 22, versetto 2. Dall'altra del fiume si trovava l'albero della vita, che fa dodici frutti e che porta il suo frutto ogni mese. E le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Questo è un albero da cui ogni persona in vita sul pianeta ha bisogno di nutrirsi. Tutti i salvati hanno bisogno di mangiare da questo albero. E penso che i rami non solo crescano insieme sopra il fiume, ma penso che le radici possano toccarsi sotto il fiume e che il fiume in realtà vi scorra attraverso, perché c'è un albero su ciascun lato del fiume. Tutte le traduzioni dicono la stessa cosa, un albero su ciascun lato del fiume. Il fiume vi scorre proprio attraverso, è un enorme, un imponente organismo e tutti raccogliamo da esso, dice, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Cosa significa? La gente si ammalerà in cielo? devono correre all'albero e strofinarle sulla ferita. No, non c'è malattia lì. Non dice che le foglie dell'albero servono per curare le malattie. Dice che le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Sapete, in questo mondo siamo tutti divisi. Ci sono divisioni politiche, divisioni culturali, razziali, linguistiche. Ma quando ci uniremo come un'unica famiglia sotto le foglie brillanti di quell'albero, tutte le divisioni e le differenze verranno guarite. Ci sarà unità, poiché dobbiamo raggiungerlo insieme e nutrirci da quell'albero della vita. Quali sono le differenze tra la vita in cielo e la vita sulla terra? Ok, vedremo svariate cose che sono entusiasmanti. Le elencherò in A, B, C. Risposta A. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi. Non sarà magnifico. Alcune persone che magari non hanno mai visto avranno una vista perfetta. Avrete una vista d'aquila, vedete... Ogni cosa che avete avuto in questa vita sarà aumentata in cielo. Tutti i vostri sensi saranno infinitamente più acuti. E penso che saranno effettivamente migliorati. Persone che qui hanno sempre avuto problemi di vista, lì godranno di una vista perfetta. Persone che magari qui hanno avuto problemi di udito, ci dice che saranno sturate le orecchie dei sordi. E in Isaia 35, versetto 6, ci dice, risposta C. Allora lo zoppo salterà come un cervo, e non solo a camminare un po'. Ricordate quando Pietro e Giovanni guarirono lo zoppo alla Porta Bella in Atti capitolo 3? Dice, ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Passò dall'essere zoppo al saltare ed era così emozionato. Tutti i vostri sensi, tutto ciò che avete, sarà... E poi dice che la lingua del muto non parlerà solamente, ma canterà e tutti avranno una bella voce. Saprò cantare, Ah, non vedo l'ora... Risposta D, Isaia 65, versetto 25. E tutte le creature lì, ci saranno animali lì. Quanti altri animali c'erano prima dei problemi dell'uomo e del diluvio? Ci saranno molte altre varietà e si feriranno a vicenda? No. Volete sapere? un fatto straordinario. Avete letto nel Mago di Oz che cantano leoni, tigri e orsi. Povera me. Questi tre, nella foto, li chiamiamo BLT che in inglese sta per orso, leone e tigre. Sono stati sequestrati a uno spacciatore ad Atlanta che li teneva come cuccioli nel proprio seminterrato, in condizioni igieniche pessime. Sono stati salvati e adottati da un parco nazionale in Georgia. Poiché erano abituati a stare insieme, sono stati messi nello stesso ambiente e si trovano benissimo. Vi siete mai chiesti cosa succederebbe se un leone, una tigre e un orso fossero insieme? Beh, se si conoscono da cuccioli, possono andare d'accordo. Ed è ciò che la Bibbia ci dice Isaia. Questa è la risposta E nella vostra lezione. Isaia 11, versetto 6. Il lupo abiterà con l'agnello e un bambino li guiderà. Immaginate un bambino guidare un agnello, ma vederlo guidare un agnello e un lupo. E dice che il leone si nutrirà di paglia come il bue. Quanti di voi hanno letto il libro di qualche anno fa, Little Tyke? La storia di una leonessa vegetariana. Una famiglia aveva adottato una piccola cucciola. In realtà, la mamma stava uccidendo tutti i suoi cuccioli e quindi la portarono via alla madre che stava in uno zoo. La diedero a una famiglia, i Westboss, nel nord della California. E loro la adottarono. Le diedero del latte e una volta superato il periodo, provarono a darle della carne. Lei non la mangiò, ma era attratta dai cereali. Questa leonessa semplicemente si rifiutava di mangiare carne. Giocava con gli agnelli e gli altri animali domestici della famiglia e non morse né ferì nessuno della fattoria, mai in tutta la sua vita. Crebbe e diventò un'imponente leonessa, non assaggiò mai il sangue o la carne. Era una leonessa vegetariana. Quanti di voi hanno sentito questa storia? Cercatela. È Little Tyke, la storia vera di una leonessa vegetariana, una storia affascinante. Risposta F. La solitudine gioirà e fiorirà come la rosa. Potete trovare i luoghi più desolati al mondo ora e ci sarà un bellissimo giardino. Sapete, ora ci sono posti che sembrano terra bruciata, ma non in cielo. I bei posti saranno infinitamente più belli e i deserti saranno comunque belli. I colori che vedete ora sono niente in confronto ai colori. Se poteste vedere proprio ora il cielo, se poteste resistere, se poteste sostenere la gloria di tutto ciò e la sua magnificenza, se poteste sentire il canto degli angeli, se poteste sentire quanto più buono, infinitamente e delizioso sarà il cibo, qualunque sia la vostra sensazione, moltiplicatela centinaia di volte. Ogni cosa in questa vita è diventata noiosa per via del peccato. Tutto sarà migliorato e sarà così per l'eternità. Ancora risposta G. Isaia 33, versetto 24. Nessun abitante dirà, io sono malato. Nessuno si ammalerà lì. Non sarà magnifico. Non dovrete più preoccuparvi di pagare il ticket in cielo o dell'assicurazione sanitaria. Risposta H. Apocalisse 21, versetto 4. Non ci sarà più la morte, né cordoglio né grido, perché le cose di prima sono passate ciò che ottenete lì lo otterrete per sempre non dovrete mai avere paura di perderlo eppure le persone sono sono riluttanti esitano a dare il proprio cuore a Gesù e a seguirlo numero 6 che tipo di corpo avranno i santi nel regno Saremo fantasmi, fluttuanti nell'aria? Filippesi 3, versetti 20-21. Il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso. Il Signore ci darà un corpo glorioso. Il Signore ci darà un corpo glorioso. Quando Gesù risuscitò dai morti, era reale? Ricordate? Uscì dalla tomba, apparvi ai discepoli... E nella camera alta, disse loro Luca 24, versetto 39, guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono io, toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. Cosa sta dicendo? Sta dicendo, non sono un fantasma. E poi mangiò davanti a loro per dimostrare che era reale. Che tipo di corpi avremo? Corpi reali, ma avremo quattro dimensioni. Vedete, ora viviamo in tre dimensioni. Dopo che Adamo ed Eva peccarono, persero un'intera dimensione, la dimensione spirituale, che verrà ripristinata e avremo questi gloriosi ed eterni corpi. Saremo capaci di parlare con gli angeli, vedremo Dio. Così a quel punto saremo in sintonia con il mondo spirituale, gli spiriti buoni, gli angeli. Quali altre promesse si trovano nelle parole di Dio su questo regno meraviglioso? In Atti capitolo 3, versetti 20 e 21 dice ed egli mandi Gesù Cristo che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose». Questo significa che tutto sarà restaurato. Una domanda, amici. Quanti di voi vogliono essere in quel regno e seguire Gesù là, allora? Se lo seguirete là, allora dovete prima seguirlo qui, adesso. Questo è tutto. Coloro che lo seguono qui e ora potranno seguirlo là, allora. Non potete cambiare idea all'ultimo momento, decidendo che volete essere cristiani alla fine del tempo della prova. Dio vi sta chiamando ora. I ricordi tristi o dolorosi di questa vita preoccuperanno le persone in cielo? Risposta. Isaia 65, versetto 17. E le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente. Non dovremmo più preoccuparci del prima. Non so voi, ma io anche quando mi trovo qui, ci sono delle cose che al solo pensarci mi fanno rabbrividire. Oh, ho davvero detto questo? Ho davvero fatto questo? Ho esperienze dolorose che vorreste dimenticare? Alcune persone hanno provato la violenza e cose che hanno causato molto stress. I soldati. E pensate, avrò quei terribili ricordi per sempre. Dio dice che ci guarirà. Tutta la bellezza, la gloria, lo splendore, la meraviglia e i piaceri del cielo faranno eclissare e sostituiranno tutti i ricordi dolorosi di questa vita e alla sua destra vi saranno delizie in eterno. Quali altre emozionanti promesse Dio ci fa riguardo al suo regno imminente? Vedremo un paio di cose ora. Risposta A. In Isaia 35, versetto 10 dice, I riscattati dall'Eterno verranno a Sion con grida di gioia e un'allegrezza eterna. Dio è un Padre Celeste amorevole. E la Bibbia dice che egli non rifiuterà alcun bene, alcun bene a quelli che camminano rettamente. Non vi priverà di nessuna cosa buona. Alla sua destra vi saranno delizie in eterno, ma non troverete mai il piacere se non fate come Dio vuole. Ad ogni modo, salterò al nostro prossimo versetto. Questo è il versetto preferito di mia moglie. Salmi 16, versetto 11. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Le delizie non sono una cosa brutta. Dio vuole che godiate dei piaceri, vi ha donato tutti i sensi, vuole che siate benedetti dal vostro cibo. Ma vedete, nel mondo capovolgiamo le cose. Pensiamo di dover andare alla ricerca prima dell'egoistico piacere fisico e poi risentiamo dei postumi tutto il giorno. Risposta C, Zaccaria 8:5 Le piazze delle città saranno affollate di ragazzi e ragazze che giocheranno nelle sue piazze. Sapete, in alcune nostre città siamo piuttosto spaventati. Mia madre ci lasciava giocare tra la 42esima e la Broadway. Difficile crederlo ora. Ma in cielo ci sarà qualcosa di cui avere paura? Direte ai vostri figli, andate a giocare per strada. Andate a giocare per le strade d'oro. Non c'è nulla di cui preoccuparsi là fuori, giusto? Nessuno farà loro del male. Risposta D. Isaia 40, versetto 31 dice: si innalzano con ali come aquile. Corrono senza stancarsi e camminano senza affaticarsi. Sapremo volare? Sì, come dice quell'inno, sapete? Rocca eterna, quando l'ali scioglierò. Certo, è solo un inno, ma io credo, dice, si innalzano con ali come aquile. Io credo che sapremo volare. Qual è la più alta ricompensa del nuovo regno di Dio? Questa è la parte più bella. In Apocalisse 21, versetto 3 ci dice E Dio stesso sarà con loro. Non è abbastanza? La Bibbia dice Di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me. Potremo prostrarci davanti a Gesù. Lui sarà il predicatore. Nessuno si addormenterà durante il sermone, quando predicherà, giusto? e sapremo che tutto ciò che dice è buono e vero. Dio stesso sarà con Lui. Lo vedremo. Cosa causerà l'esclusione delle persone dal regno celeste di Dio? Qui le cose si fanno serie. Apocalisse 21, versetto 27. E nulla di mondo vi entrerà mai. Vuol dire che se c'è qualcosa di impuro o peccaminoso, non vi entrerà. La Bibbia dice che Satana fu cacciato dal cielo per aver peccato. Il cielo è un luogo puro, è la presenza di Dio. Dobbiamo essere purificati ora e preparati attraverso il sangue di Cristo a vivere in quel regno. Quindi non possiamo aspettare la venuta di Cristo perché Lui ci trasformi. Ora è tempo per noi di diventare nuove creature. La Bibbia dice che oggi è il giorno, il Signore... Può darvi un cuore nuovo. Le vecchie cose vengono dimenticate quando ci si converte. Tutte le cose sono nuove. Viene spesso chiamata la rinascita. E dobbiamo rinascere ora. Apocalisse 21,7. Chi vince, chi vince, erediterà tutte le cose. Lo dice sette volte in Apocalisse 2 e 3. A chi vince, a chi vince. Vincere cosa? Siamo tutti. Tutti prigionieri dei nostri peccati e attraverso il potere di Cristo possiamo essere trasformati e divenire nuove creature. È possibile. Tutte le cose possono succedere con la preghiera. Trascorrete tempo con Gesù. Fissate lo sguardo su Gesù. Pensate a queste cose e inizierà a diventare parte di voi. Qual è la chiave per avere successo in questa vita e nella prossima, secondo Gesù? Matteo, capitolo 6, 33. Lo conoscete, è dove abbiamo iniziato. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Salomone, quando amò il Signore, pregò, Signore, dammi la saggezza. Pregò per il regno del Signore. Pregò per la giustizia di Dio. Dio disse, poiché tu hai cercato prima questo, io ti darò tutto il resto. Ti darò la saggezza, ti darò una lunga vita, ti darò prosperità. Ma cerca prima il mio regno. Quella era la chiave. E lo è ancora oggi. Se voi rendete la conoscenza di Dio, la condivisione di Dio, la vita per Lui e la vita per gli altri, la vostra priorità, Lui vi offrirà quel meraviglioso regno.